Salve a tutti ragazzi e ragazze qui il vostro palmerone98 e bentornati sul mio canale Prima di iniziare ragazzi vorrei nominare ben due canali Il canale di MaxiGame e il canale di Rackno I cui link li troverete in descrizione Per chiunque volesse essere nominato nei miei prossimi video Scriva sotto nei commenti Hashtag palmeronesponsor Ripeto Hashtag palmeronesponsor Direi che possiamo tornare al video mi sono reso conto in questi giorni che, con l'uscita del nuovo manga e anime Dragon Ball Super, molta gente comincia a fare confusione con gli altri Dragon Ball. Infatti, molti pensano che sia un prequel di Dragon Ball GT, altri invece si chiedono come mai manchino alcuni personaggi. C'è chi pensa che ci siano legami con i giochi Dragon Ball Heroes e Dragon Ball Xenoverse e c'è ancora chi sostiene che Akira Toriyama abbia copiato completamente Dragon Ball Multiverse riguardo i 12 universi che appaiono in Super. E io oggi ho intenzione di fare chiarezza su questi fatti. Direi che possiamo partire. Vorrei innanzitutto chiarire il concetto di canonico. Per chi non lo sa, il canone è, nel contesto della fiction, sia l'insieme di quei romanzi, film e simili considerati come originali e quindi ufficiali di un determinato universo immaginario sia quegli eventi, personaggi e ambientazioni la cui esistenza è stata confermata in quel determinato universo. Per fare un esempio di opere canoniche potremmo prendere l'episodio speciale delle origini del mito oppure quello della storia di Trunks. Infatti questi due episodi sono stati considerati canonici dallo stesso autore e non fanno altro che aggiungere trama alla storia principale di Dragon Ball. Per fare un esempio di opere non canoniche, possiamo prendere i film di Dragon Ball, chiamati anche OAB. Infatti, queste opere non sono considerate canoniche poiché seguono una propria storia e non seguono quindi il filologico narrativo del mango dell'anime di Dragon Ball. Pertanto gli oggetti, i personaggi e le ambientazioni nuove introdotti in questi film non esistono. Come spiegato lo stesso Akira Toyama, Dragon Ball Super è il continuo canonico di Dragon Ball Z, i cui eventi sono narrati dopo la sconfitta di Majin Buu. Alcuni affermano che si tratti di un prequel di Dragon Ball GT e Dragon Ball AF, ma mi dispiace deludervi, di nonostante queste due storie siano state ben realizzate, sono indipendenti da Dragon Ball da Dragon Ball Z, poiché non ideate dall'autore della serie originale e non canoniche. Dragon Ball Heroes e Dragon Ball Xenoverse invece sono videogiochi cui personaggi aggiuntivi non hanno niente a che vedere con la serie principale e anche essi sono quindi indipendenti da essa. Quindi le storie canoniche sono Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Però vorrei aggiungere qualcosa riguardo Dragon Ball GT. Nonostante non sia canonico, vorrei ricordarvi che la Toei ha comprato i diritti sul manga di Akira Toriyama Pertanto Dragon Ball GT non sarà canonico, ma rimane comunque una serie ufficiale. Durante la visione degli episodi di Dragon Ball Super, molta gente si è chiesta che fine abbia fatto bra, che vi ricordo che è la figlia di Bulma e Vegeta e sorella di Trunks, apparsa negli ultimi episodi di Dragon Ball Z. Riguardo al fatto della sua scomparsa, io avrei tre supposizioni. O Akira si è dimenticato completamente di essa, il che non mi sorprenderebbe visto che qualche anno fa pensava che il Super Saiyan 3 fosse in realtà il Super Saiyan 2, o deve ancora nascere dato che dai commenti di un mio video ho scoperto che nel GT Brave ha 9 anni, oppure è stato deciso dall'autore di eliminare definitivamente questo personaggio. In Dragon Ball Super, come ci ha spiegato Whis, esistono ben 12 universi, i quali formano un tredicesimo universo. Molti sostengono che Toriyama abbia copiato il fan manga di Sadajir Dragon Ball Multiverse, il quale si basa su un torneo fra ben 20 universi paralleli. È possibile che Toriyama si sia ispirato a questo fan manga, tuttavia queste due opere sono completamente diverse e vi spiego il perché. Dragon Ball Multiverse si basa su un torneo fra universi paralleli, universi che si vengono a creare dopo che qualcuno torna indietro nel tempo, per esempio attraverso l'uso della macchina del tempo, modificando un evento del passato. La modifica infatti non ha ripercussioni sulla linea temporale del viaggiatore del tempo, ma crea una biforcazione che dà vita ad una nuova linea temporale. Secondo quanto visto in Dragon Ball Super, ogni volta che viene creata una nuova linea temporale, compare anche il suo relativo anello del tempo. Gli anelli del tempo sono anelli che permettono di viaggiare nel futuro o in altri universi paralleli, ma non nel passato. I dodici universi nominati sono una cosa completamente diversa da quelli paralleli, infatti essi sono una serie di mondi governati da Zeno, il re dell'universo. Attualmente ci sono un totale di 12 universi, ma gli unici finora conosciuti sono il sesto, dove è presente Ciampa, che sarebbe il fratello di Bills e anch'esso dio della distruzione, il settimo, dove sono presenti i guerrieri Zeta, e il decimo universo, dove finora sono apparsi Kaioshin, Gowasu e Zamasu. In passato gli universi erano 18, ma 6 di questi furono distrutti da Zeno, perché qualcuno l'aveva indispettito probabilmente. Ogni universo è dotato di divinità della creazione, come Kaioshin, da un dio della distruzione, come Beers, e da un angelo, come ad esempio Whis e Vados, che ha il compito di controllare il dio della distruzione, in modo che non distrugga il relativo universo in cui vive. Gli universi sono a due a due speculari e presentano delle somiglianze. Tali universi vengono soprannominati universi gemelli. Beh gente qui finisce il video, spero che vi sia piaciuto e spero anche che vi siano piaciute le mie spiegazioni, se volete che io prosegua con questa tipologia di video fatemi sapere sotto nei commenti, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, date un'occhiata alla pagina di Facebook e alla pagina di Twitter i cui link li trovate in descrizione e noi ci vediamo con un nuovo video. Ciao a tutti!